Ciao a tutti! Oggi prepareremo i panettoncini con gocce di cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 ore circa. Gli ingredienti che ci serviranno in questa prima fase sono acqua, cubetto di lievito di birra, zucchero, farina manitoba, tuorlo e burro. Diamo il via alla ricetta. Mettiamo all'interno del boccale l'acqua. il lievito e lo zucchero ed azioniamo il bimby per due minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo la farina. a amalgamare per 20 secondi a velocità 6 aggiungiamo il tuorlo il burro Pugniamo sul fondo del boccale con la spatola e facciamo impastare per due minuti a velocità spiga. Lasciamo lievitare l'impasto nel boccale chiuso per almeno 3 ore. Trascorse le 3 ore, adesso passeremo al secondo impasto. Gli ingredienti per il secondo impasto sono farina di tipo 00, acqua tiepida, zucchero, tuorli, aroma di mandorle pure a pezzi, gocce di cioccolato e aroma di panettone. Diamo via il via al secondo impasto. Aggiungiamo all'interno del boccale l'acqua e la farina ed azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 6. Aggiungiamo adesso lo zucchero ed azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 6. Aggiungiamo adesso i tuorli, l'aroma di mandorle l'aroma di panettone e il burro e facciamo impastare per due minuti a velocità spiga A questo punto aggiungiamo le gocce di, di cioccolato facendo partire il bimbi per un minuto a velocità spiga e dal foro del coperchio pian piano aggiungeremo le gocce di cioccolato. Trasferiamo l'impasto nei pirottini di carta riempiendoli per metà. Dopo aver posizionato l'impasto all'interno dei pirottini adesso li faremo lievitare fino a quando non raggiungeranno il bordo in un luogo caldo e asciutto, possibilmente un forno spento. Trascorso il tempo di lievitazione Cuociamolo in forno per riscaldato statico a 180 gradi per 10 minuti e poi abbassare il forno a 160 gradi e continuare la cottura per 15-20 minuti. I panettoncini sono cotti, inseriamo uno spiedino e posizioniamoli a testa in giù per farli raffreddare. Panettoncini con gocce di cioccolato. Grazie e alla prossima ricetta!